nel decreto aiuti bis, nella busta paga dei lavoratori, si potenzia l'esonero contributivo e il bonus 200 euro solo agli esclusi, indennità per lavoratori senza esonero e sportivi. Un'altra novità riguarda il fringe benefit, raddoppio anche per il 2022 e poi la rivalutazione delle pensioni dal 1 ottobre nel decreto aiuti bis, cos'è la perequazione. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dal decreto aiuti bis, testo in bozza e novità, bonus in busta paga, pensioni e bollette, fa il punto, Anna Maria D'Andrea sulle novità in arrivo con il decreto aiuti bis, che dal testo in bozza fa emergere quelle che sono le prime misure bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti anticipo della rivalutazione delle pensioni dal 1 ottobre 2022 e misure per la riduzione delle bollette il punto su cosa prevede il testo atteso in consiglio dei ministri è all'interno dell'articolo per quanto riguarda il decreto aiuti bis dal testo in bozza emergono le prime novità sul nuovo provvedimento per mitigare gli effetti della crisi economica, il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvarlo nella giornata di oggi, 4 agosto 2022. La bozza del testo aiuta a delineare le principali misure, tra queste c'è l'incremento dell'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, un bonus aggiuntivo in busta paga per i redditi fino a 35.000 euro, novità in arrivo anche per i pensionati nei confronti dei quali sarà previsto a decorrere dal 1 ottobre 2022 un anticipo della rivalutazione degli assegni pari al 2% e ulteriori misure previste anche sulla riduzione delle bollette di luce e gas e all'estensione del bonus sociale che si affianca allo stop delle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori. Il punto sulle novità che devono essere poi confermate dalle decisioni del Consiglio dei Ministri è all'interno dell'articolo. Passiamo al taglio del cuneo fiscale, una delle misure previste nel decreto aiuti bis nella busta paga dei lavoratori si potenzia l'esonero contributivo, fa il punto Rosi Delia. Si potenzia appunto l'esonero contributivo per intervenire sulla busta paga di lavoratori e lavoratrici. È una misura a sostegno di chi ha un contratto di lavoro dipendente inserita nella bozza del decreto aiuti. Sfuma invece l'ipotesi e la speranza di una nuova tranche del bonus 200 euro, una panoramica delle novità è appunto anche in questo articolo sul bonus 200 euro solo gli esclusi, indennità per lavoratori senza esonero e sportivi e appunto in arrivo l'indennità una tantum di 200 euro anche per coloro che non hanno beneficiato dell'esonero contributivo nel primo semestre e per i collaboratori sportivi. Si allarga quindi la platea di beneficiari con le novità contenute nella bozza del decreto in tema di fringe benefit c'è cioè il raddoppio anche per il 2022 con il decreto aiuti bis, raddoppia il limite massimo da 258 a 516 euro. La misura di welfare aziendale deve essere ovviamente riconfermata nel testo che poi sarà pubblicato in gazzetta ufficiale. Per quanto riguarda invece le pensioni c'è cioè la rivalutazione dal 1 ottobre cos'è la perequazione all'interno dell'articolo di Vanda Soranna. Sulla rivalutazione delle pensioni anticipata dal 1 ottobre nel decreto aiuti BIS, una quota di aumento previsto dal prossimo anno è pari al 2% e sarà riconosciuta dall'ultimo trimestre. All'interno dell'articolo c'è un focus sulla perequazione che adegua gli assegni in base all'inflazione. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul bollettino economico la BCE, inflazione resta alta, frena la crescita, opportuni nuovi aumenti dei tassi e poi i mutui, i conti da fare per capire se la rata con il CAP protegge davvero. Per quanto riguarda i numeri del giorno c'è 11 bonus bollette pensioni e tasse con le 11 date che le famiglie devono tenere a mente, e 70 che riguarda i 70.000 euro di spesa in più dal 2021 per quanto riguarda gas e luce per gli alberghi. E ancora, assegno unico per ogni figlio, l'importo medio di 145 euro, tutti i numeri dell'Inps, nell'articolo di Valentina Iorio l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Marco Sabella si intitola BCE l'inflazione resta alta frena la crescita opportuni nuovi aumenti dei tassi fa il punto su quella che è la crescita dell'inflazione che dopo la dinamica dei prezzi dell'eurozona mostra a giugno un ulteriore rialzo all'8,6% a maggio era l'8,1% dovranno quindi essere intraprese nuove eh, misure